In... Con Luigi Sorrentino andiamo a Torre del Greco sulle note di Monica Sarnelli Monica Sarnelli ha chiuso la manifestazione estate in villa a Torre del Greco Nella cornice notturna della storica dimora ottocentesca Villa Macrina su Via Nazionale La Sarnelli è nota anche per la canzone sigla di Un Posto al Sole La telenovela Made in Italy sulla terza rete Rai con la quale ha aperto la serata Il concerto ha fatto rivivere brani e testi musicali che hanno scritto la storia della canzone italiana e napoletana. Presentata da Elda Cioffi, la Sarnelli ha poi interpretato il suo successo storico, che stasera scritta da Nino D'Angelo. Nelle tre serate della Rassegna Estate in Villa, organizzate dal centro Onlus di Torre del Greco, con il patrocinio del Comune, assessorato alla cultura, si sono esibiti Simone Schettino, attore comico e cabarettista, Peppe Barra con un'anteprima assoluta per il pubblico torrese, non ci resta che ridere, e in chiusura Monica Sarnelli con lo spettacolo Napoli a colori. Ma il cartellone estivo non termina qui, ha detto il sindaco Giovanni Palomba. Nei prossimi giorni ci saranno nuove e coinvolgenti serate per allietare l'estate torrese. È tutto, grazie per aver preferito la nostra informazione buon pomeriggio.